Beh, con Adri come va? Si è fissato sul voler diventare famoso. Venerdì scorso addirittura si è vestito da vigile urbano e ha iniziato a girare in centro con una ruspa. Il solito insomma. Diciamo di sì. Buongiornissimo! Oh, ciao Adri, ma come ti sei conciato? Ascolta qui, ho pensato che se voglio diventare famoso devo sembrare uno famoso. In questo modo la gente crederà che io sia famoso e in poco tempo diventerò famoso per davvero. Si è vestito da Adrion di Miraculous. Eh, credo di... Ara, vuoi essere una miele di banco? Eh, faccio già strage di cuori